Grazie Presidente, e ovviamente voteremo a favore di questo, di questo emendamento, volevo ringraziare eh, la Giunta e, e l'assessore Lemetti su questo perché l'attività la, che abbiamo portato avanti all'interno dell'Assemblea Capitolina eh, con il regolamento del bilancio partecipativo oggi trova eh, diciamo una totale, di corrispondenza, già l'aveva trovata nel bilancio di previsione e oggi continua a trovarla anche negli atti successivi con il finanziamento di tutte le opere successive, stiamo parlando quasi dei due terzi, insomma, di tutte le opere eh, che, eh, che riguardano, insomma sono state oggette della consultazione online e quindi da questo punto di vista non possiamo che essere assolutamente soddisfatti e anche eh, eh, rilevare che eh, gli interventi che sono all'interno della della variazione, sono ben distribuiti su tutto il territorio eh, capitolino, quindi non sono concentrati all'interno di un unico municipio, ma sono distribuiti su tutto il territorio in modo eh, eh, omogeneo e quindi garantendo che questo percorso possa andare avanti ovviamente per tutti, Io voglio anche ringraziare i municipi che hanno lavorato eh, sia per la preparazione insomma, delle, dei, dei progetti ma che stanno lavorando insieme ovviamente anche ai dipartimenti che hanno avuto quindi l'opportunità di eh, mettere insomma, insieme eh, le energie per poter come dire, accelerare e dare priorità proprio a questo tipo di interventi. Grazie.